Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto in due località incredibili ci troviamo in Puglia in provincia di Taranto e vi porto a vedere due posti pazzeschi li vedremo con il DJI Mini 3 Pro eh, perché sono due posti che meritano un drone di questo livello eh, il primo posto che vedremo è Castellaneta mentre la seconda location sono le Gravine di Ginosa entrambi due posti incredibili che hanno per comune il territorio perché entrambi eh, hanno questi canyon che arrivano a essere lunghi fino a 10 km eh, che sono stati creati naturalmente e eh, Castellaneta sorge eh, per una parte a strapiombo su uno di questi canyon mentre Ginosa ha queste gravine, eh, quindi queste grotte scavate nella roccia eh, che sono state create eh, migliaia di anni fa e quindi abbiamo tutte delle abitazioni rupestri eh, compresa una chiesa veramente grande che è la chiesa madre. Eh, di quello che è appunto questa area geografica che sono le Gravine di Genosa, quindi un ambiente davvero pazzesco e molto, molto suggestivo, ragazzi. Qualcosa fuori dai tempi, qualcosa fuori da quello che è il nostro occhio, è abituato a vedere. Almeno io normalmente cose di questo genere non le avevo mai viste. Quindi, ragazzi, detto tutto questo, direi di non perdere altro tempo. Iniziamo con il primo volo col DJ Mini 3 Pro a Castellaneta, provincia di Taranto. Dopodiché ci spostiamo alle gravine di Ginosa. Eh, questi sono i dati di Forecast. Direi che c'è molto vento a Castellaneta, un po' meno alle gravine di Ginosa. Eh, però cercheremo di fare lo stesso al massimo anche a Castellaneta, anche se il vento, come vedete, è davvero, davvero molto fastidioso. Quindi, se il video che andate a vedere dovesse piacervi, vi lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, tante prime spoiler anche di questa location, arrivate degli spoiler, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere alcun video una recensione, un test, un tutorial, una novità. E adesso mettetevi comodi, per soluzione al massimo e buona visione. Ciao e al prossimo video! Maybe we could get our room, but I need some rest from gloom. Otherwise, I feel I'm doomed. You'll be looking over like you really know.